Il concetto di web TV, tra giornalismo classico e giornalismo partecipativo dal basso sulla rete. Beh, in realtà questi mondi si stanno molto ibridando, ormai siamo in una situazione abbastanza sfumata quello su cui devono lavorare ad esempio le web tv dal basso, quindi le 642 antenne che noi monitoriamo ma anche tutte le esperienze di blog, videoblog e di strumenti di partecipazione dal basso è una credibilità che si basa attraverso l'attendibilità delle fonti quindi diciamo che devono anche mirare a quello che il giornalismo tradizionale per certi aspetti ha sempre fatto e continua ancora a fare eh, il rischio è spesso questa contaminazione tra controllo e non controllo che però poi alla fine coinvolge anche i media tradizionali perché i fake riguardano anche le grandi testate eh, internazionali o i grandi network di informazione nazionali. abbiamo visto Page One, Inside the New York Times, abbiamo visto come anche il il eh, quotidiano per l'antonomasia dell'americano eh, anche lì è stato eh, purtroppo preso degli scivoloni quindi in realtà il mondo si sta abbastanza sfumando eh, secondo me nei prossimi mesi ci sarà un'alfabetizzazione maggiore e si determineranno i percorsi futuri quindi noi stiamo seminando per capire come andremo nel futuro. ok allora sempre di più, anche grazie ai social network, i cani e i cagnolini da guardia abbaiano. Allora, una rappresentanza in questo senso? Che cosa si sta facendo? Che cosa si muove in Italia? Beh, ci sono moltissime realtà che si stanno auto-organizzando, eh, progetti che stanno aggregando e forum, confronti. Eh, noi per esempio con la federazione e con la FEMI eh, andiamo avanti nel monitoraggio di quello che avviene, nella eh, denuncia di una mancanza di una rete libera e plurale in Italia nel presidio di queste tematiche eh, e di far conoscere anche all'Age come agli enti di controllo che esistono in Italia, li critichiamo ma esistono e ci confrontiamo con loro, che occorre far luce su quelle che sono le web tv, occorre conoscerle queste web tv territoriali. Ringraziamo Gian Paolo Colleghi. Grazie, grazie a voi. Ciao, grazie. a presto.